Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati. Questa trentesima domenica ci accompagna a riscoprire il centro della volontà di Dio e in fondo il senso profondo della nostra vita, che è l'amore. In questa riflessione vi propongo tre passaggi. Anzitutto ci soffermeremo sull'amore come realtà che abbraccia tutto e tutti. Quindi cosa significa amare Dio con tutto il cuore, l'anima e le forze? Infine, amare il prossimo come noi stessi. Ecco, immergiamoci nel testo. Primo punto, uno scriba va da Gesù per metterlo alla prova e gli fa una domanda. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gesù risponde con due testi dell'Antico Testamento che erano al centro della spiritualità di Israele. Deuteronomio 6,4-8 Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. E Levitico 19,18 Ama il prossimo tuo come te stesso. La novità sta nel fatto che Gesù li unisce, eh, mettendoli dunque al centro di tutto, collocandoli proprio insieme, sullo stesso piano. Gesù sradica, scardina ogni forma di legalismo. Gesù non vuole presentarci due precetti fondamentali da seguire per mettersi in pace con Dio e sentirsi in regola, ma ci offre la prospettiva di fondo con cui vivere. Il comandamento dell'amore a Dio e al prossimo è dunque il primo non perché sta in cima Gesù non lo mette al vertice, ci ha detto il Papa, ma al centro, perché è il cuore da cui deve partire tutto e a cui tutto deve ritornare e fare riferimento. Già nell'Antico Testamento l'esigenza di essere santi ad immagine di Dio che è santo comprendeva anche il dovere di prendersi cura degli altri, dei deboli, dello straniero, l'orfano, la vedova. Ecco, potremmo dire che l'amore è il termometro della fede, L'amore è la misura della fede e la fede è l'anima dell'amore. Non possiamo più separare la vita religiosa, la vita di pietà, dal servizio dei fratelli, a quei fratelli concreti che incontriamo. Non possiamo più dividere la preghiera, l'incontro con Dio nei sacramenti, dall'ascolto dell'altro, dalla cura dell'altro, specie delle sue ferite. Ricordiamoci bene questo, l'amore è la misura della fede. Quanto ami tu? Ognuno dia la sua risposta. Com'è la tua fede? La mia fede è come io amo. Secondo passaggio. Gesù, come primo comandamento, cita amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Vuol dire con tutto se stessi. Quindi esprime una unificazione interiore, cioè io il Signore sono chiamato ad amarlo con tutto me stesso, non soltanto facendo delle cose per Lui, ma amandolo anche con i miei affetti, amandolo rivolgendogli il mio pensiero, amandolo volendo fare concretamente la sua santa volontà. Un amore che coinvolge tutto il mio essere e unifica in fondo tutto il mio essere. Potremmo dire dimensione affettiva, intellettiva e volitiva. Affettiva, cioè avere affetto, avere a cuore Signore, volergli bene. Anche quando preghiamo è bello non solo rivolgergli un pensiero, ma anche muovere l'affetto verso di Lui. È così la dimensione intellettiva, cercarlo, pensarlo, avere a cuore di fare la sua volontà. E la dimensione volitiva, cioè volerlo amare, voler corrispondere a lui, voler fare ciò che lui ci chiede. Ecco Chiara Lubi che in modo molto bello diceva cosa significa proprio amare Dio con tutto il cuore, l'anima, eh, la propria mente, e diceva il nostro atteggiamento verso Dio come quello di Gesù sarà sempre quello di essere rivolti verso il Padre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 che contraccambiamo il suo essere amore nei nostri confronti e guardate più amiamo il Signore più l'amore si purifica mettendo l'amore di Dio in mezzo all'amicizia l'affetto ad esempio si depura si ingrandisce si spiritualizza diceva San José scriva perché si bruciano le scorie i punti di vista egoistici le considerazioni eccessivamente carnali non dimenticarlo L'amore di Dio mette ordine ai nostri affetti, li rende più puri senza diminuirli, anzi ampliandoli. Questo è anche un criterio molto bello nel cammino di discernimento, cioè chiederci come posso servire meglio, amare di più nostro Signore Gesù. E diventa la spinta della nostra vita, cercarlo e amarlo in tutto ciò che facciamo. Terzo passaggio. Ama il prossimo tuo come te stesso. Anzitutto siamo chiamati ad amare il nostro prossimo. E chi è il nostro prossimo? Beh, il nostro prossimo è ogni essere umano, uomo o donna, amico o nemico. E amarlo vuol dire volergli bene e donarsi per il suo vero bene. Abbraccia quindi anche qui una dimensione interiore ed esteriore. Il Signore poi rimarca il fatto di amarlo come se stessi. Innanzitutto va preso proprio alla lettera. Cioè occorre vedere nell'altro un altro sé e fare all'altro quello che si farebbe a se stessi. Vuol dire avere cura dell'altro come se avessimo cura di noi stessi. Noi a volte tendiamo a non fare così, ma a usare due pesi e due misure. Tante volte, vi faccio un esempio spicciolo, se noi commettiamo un errore, banalizziamo. Se la stessa cosa la fa chi abbiamo accanto, gli piantiamo i chiodi. Eh, protestiamo, rimproveriamo, rimbrottiamo e via dicendo. Ma cosa significa amare se stessi? Vuol dire sapersi accogliere come dono, volersi bene, avere la giusta cura di sé. A questo punto la domanda sorge spontanea, e cioè, e se io non mi amo... Come posso amare il mio prossimo? Beh, se uno non si ama, sarà quantomeno difficile che riesca ad amare fino in fondo il suo prossimo. Vi faccio due esempi per capire. Se io ho poca autostima, sarà ben difficile che io riesca a stimare, a, ad elevare, a incoraggiare, ad apprezzare chi ho vicino. Quantomeno interiormente vivrò una dura lotta. Oppure, se io coltivo dei sensi di colpa, ad esempio dopo un errore, oppure dopo che non sono stato all'altezza e ce l'ho con me stesso, spesso e volentieri la faccio pagare a chi ho accanto, riversando su di lui ciò che in me non va. Ecco, questa parola ci richiama ad un altro aspetto bellissimo che è amare noi stessi. Un esperto di relazioni interpersonali, Harry Sullivan, afferma che si ama una persona quando la sua felicità la sua sicurezza e il suo sentirsi bene ci stanno a cuore come o più delle nostre. La tesi evidente, diceva John Powell, un bravo sacerdote gesuita, è che io abbia a cuore la mia felicità e la mia sicurezza e il mio star bene. Infatti, nella misura in cui non riesco ad amare me stesso, sarò incapace ad amare gli altri. E chi è che mi fa scoprire profondamente amabile e amato? Ecco il nostro rapporto con il Signore, ecco la Sua parola che ci rivela quanto siamo preziosi e amati, creati a Sua immagine e somiglianza, unici e irripetibili, addirittura dice la scrittura disegnati sul palmo delle sue mani, amati di amore eterno. Ecco la sua presenza in noi, lui che è amore folle, grande, immenso, personale per ciascuno di noi. Sì, miei cari, perché in conclusione noi abbiamo detto come l'amore sia una realtà totalizzante, unificante, cosa significa amare Dio, l'importanza di amare il prossimo e noi stessi, ma non dimentichiamo che tutto questo è la risposta a un amore gratuito che ci è venuto e ci viene incontro. Prima del nostro amore per gli altri, prima del nostro essere chiamati ad amare Dio e il prossimo, c'è l'amore che Dio ha per ognuno di noi e il suo amore è Lui stesso, la sua presenza in noi, che ci rende capaci di amare. In fondo in noi la forza di amare e suscita in noi il desiderio di amare gli altri. Qui infatti non si parla di un amore qualsiasi, qui si parla di un amore pieno, totale, che in fondo è l'amore che Dio ha per ognuno di noi e che ci chiama a riversare sugli altri uscendo da noi stessi, che ci chiama a ricambiare nei suoi confronti lasciandoci muovere dallo Spirito Santo nel cuore. Io posso amarmi perché sono amato. Io posso amare chi ho accanto perché continuamente ho un cuore innestato nell'amore. Ho un cuore attaccato alla sorgente dell'amore che è Dio stesso. Ecco perché si parte dall'invocare lo Spirito Santo, che è l'amore che unisce padre e figlio. Invocarlo perché? Perché il nostro cuore diventi più capace di amare, di amare Dio e gli altri. Concludo con le parole di Papa Francesco. In mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù opera uno squarcio che permette di scorgere due volti, il volto del padre e quello del fratello. Non ci consegna due formule o due precetti, ci consegna due volti, anzi un solo volto quello di Dio che si riflette in tanti volti, perché nel volto di ogni fratello, specialmente il più piccolo, fragile, indifeso e bisognoso, è presente l'immagine stessa di Dio. Chiediamo dunque la grazia al Signore che ci aiuti ad amare come Lui ci ama. Che il buon Dio vi benedica a tutti. Pace e bene.